Man in inglese e man in inglese, cazzo, siamo a, siamo, stiamo parlando di una londinese che va un weekend fuori porta nella campagna, nella brughiera uh, britannica, cioè ragazzi che accento vuoi che abbiano queste persone? Ma è fantastico come parlano l'accento british che hanno e allora io dico si può vedere un film privato di tutta questa uh, britishitudine? Direi proprio di no. Il trailer ce lo vedremo ovviamente in inglese, così capirete anche un po' dai pochi dialoghi che si sentiranno, penso. Eh, chi non l'ha visto? Comunque cerco di non spoilerarlo, ma secondo me l'avete visto tutti. Quindi vi dico già alla fine che è stato il maggiordomo. Perché ovviamente è maschio, quindi è stato il maggiordomo, per forza. Parliamo di Men, Parliamo di Man, ragazzi. Un film di Alex Garland che ha fatto discutere... Non si è capito bene, ragazzi. Secondo voi... Men è piaciuto o non è piaciuto alla critica? È piaciuto o non è piaciuto al pubblico? Allora, non vi spoilerò il fatto appunto che muoiono tutti. Sto scherzando ovviamente. Il film è un film mh, interpretato da un'attrice meravigliosa che però io vi avevo già... Eh, fatto conoscere ma, ma voi siete pigri voi non leggete allora io vi faccio vedere che questa attrice che è, un, è il fulcro di questo film è eh, abbastanza è l'attrice di Beast un film thriller horror uscito nel 2021 che io ho recensito andando all'anteprima è stato al cinema tre giorni scarsi eh, l'attrice è Jesse Buckley che vi faccio vedere con questa schermata Vabbè, questa foto è veramente indecente però qua possiamo magari vedere una foto eccola qua di Jessie Buckley un'attrice proprio inglese capite è proprio un'attricione inglese andiamo a vederci il trailer che non ho... mamma mia che bomba ragazzi allora ovviamente avete capito già da un pezzo che il film mi è piaciuto lo trovo un, un, buon, un buon film, direi un po' più di buon film, un, un ottimo film, un film bello anche cinematograficamente parlando, proprio come è stato realizzato, ma Alex Garland ci ha abituato comunque a una una grande um, sapienza tecnica, diciamo, nel, nell'impostare inquadrature, mm, insomma, girare un film. Girare un film lo sa fare bene. Um, questo film um, forse um, non è stato capito da qualche persona perché fa un tipo di cinema che mi sembra anche abbastanza ovvio. È un cinema di allegorie, um, è un cinema che prende un racconto, una fiaba, e lo, lo racconta usando l'escamotage del Surreale. Mm, non so se vi viene in mente qualcosa, tipo Alice in Prese e Meraviglie, o altri film di questo genere. Un film molto simile a questo, per esempio, come genere proprio, è Titan e eh, eh, eh, penso che le critiche che sono state rivolte poi a questo film sono più o meno simili alle critiche che sono state rivolte a Titan eh, chissà perché c'è sempre il tema del genere di mezzo chissà perché sia in Titan che in Men eh, c'è il... tanta rabbia e c'è tanto il tema del genere in mezzo quindi maschi, femmine, sessualità Identità sessuale, identità di genere, no? Eh, insomma, questi sono film che, che sembra quasi... Che, mh, non sembra quasi, sono film dove la discussione cinematografica viene un po' eh, a mancare e inizia a esserci solo la discussione ideologica e politica e sociale che c'è dietro a queste tematiche, no? Questo è un film che si chiama Men, che... Eh, qualcuno potrebbe interpretare come un film contro gli uomini perché? perché in questo film ehm, la protagonista adesso vi racconto l'inizio della trama la protagonista eh, decide di fare questa ragazza decide di fare una, una un piccolo weekend fuori porta in una bella casa di campagna un po' antica in un bel posto da sola per i cazzi suoi, eh, e ehm, non lo so, poi, ehm, adesso poi tutte le scelte sono discutibili, ma è comunque stiamo parlando di, di, una, di una storia, non di vero somiglianza con la realtà, che è un po', e qui c'è il cortocircuito mentale di alcuni soggetti, eh, in questa vacanza scopriamo, insomma, incontra questo eh, padrone di casa che gli affitta la casa, questo signore particolare, interpretato da questo attore bravissimo anche lui, eh, veramente meraviglioso. Sia lui che lei sono, diciamo, colonne portanti di questo film. E, però, in questa cittadina, in questo paesino, eh, inizia a, a conoscere, a incontrare persone che questo è leggermente uno spoiler, ma io, io stesso lo sapevo prima di vedere il film, quindi non lo ritengo uno spoiler importante, però mi, diciamo non vado oltre a questo. Le persone che incontra sono uh, tutte con lo stesso volto, ma non con lo stesso volto inteso, questo si intuisce anche un po' dal trailer, non inteso come tutti identici, ma tutti con una fisionomia uguale e poi con delle caratteristiche leggermente diverse, nel senso che uno è più giovane, uno è più, più grasso, uno è più magro, uno ha del, della, della barba, l'altro no. E quindi diciamo che la, la somiglianza tra i personaggi è molto forte, quindi eh, la ragazza avrebbe dovuto accorgersene e come. E questo dovrebbe essere il biglietto da visita del film. Cioè, questo catapulta l'intero film in una dimensione assolutamente onirica e allegorica. Cioè, la ragazza non riconosce i personaggi tutti uguali. Quindi non è eh, in discussione il fatto che il film debba o no essere verosimile. Il film è inverosimile. Ora, lui fa una domanda, Carla, dice... Eh, gli uomini, cioè gli uomini hanno tutti lo stesso volto. Allora lui dice, la domanda qual è? Gli uomini hanno tutti, eh, gli uomini sono tutti uguali? Il messaggio di questo film è, gli uomini sono tutti uguali? O lei vede gli uomini tutti uguali? Questo è molto interessante anche per capire il tema del film. Cioè il tema del film non è tanto... Uh, fare una, un manifesto in favore delle donne, secondo me. Cioè, in parte c'è una volontà di esprimere un proprio giudizio e una propria, un proprio disappunto su ciò che la società è stata fino ad oggi, sul patriarcato, sicuramente e tutto il resto. Ma la cosa interessante che, che fa Garland e che fanno tutti i registi che vogliono fare un po' un upgrade nel loro cinema è quello di creare qualcosa che faccia riflettere, che faccia porre dei quesiti al, allo spettatore, non che dia delle risposte, perché le risposte sono per gli stupidi, le domande sono per le persone intelligenti e secondo me eh, lui ha questa volontà eh, soprattutto io penso, siccome il film comunque vede questa donna perseguitata da questi uomini Cerco comunque di mantenermi per non spoilerare. Ehm, chiaramente il primo pensiero che un, uno spettatore fa, o un recensore dell'ultima ora fa, è qui eh, si vuole demonizzare la figura dell'uomo, eccetera, eccetera. In realtà la mia interpretazione è tutt'altra. Il film in realtà parla dell'elaborazione del lutto nell'elaborazione del lutto emergono anche eh, gli aspetti del lutto e del senso di colpa fondamentalmente emergono anche gli aspetti tossici della relazione tra uomo e donna diciamo, questa è un'interpretazione eh, che comprende tutto e, in questo gioco noi abbiamo la visione della donna noi non abbiamo la visione dell'uomo, non abbiamo eh, la storia è la storia della donna e la storia è il fulcro il fulcro non è il patriarcato il maschilismo, il fulcro è la difficoltà di questa donna di liberarsi di quest'uomo che è un uomo che la vuole possedere come, su uh, quest'uomo è il marito no? puoi dire che è il marito quindi ha diritto su di lei, no no eh è anche, è anche una, una, una forma di critica nei confronti di come noi interpretiamo le relazioni, no? Cioè le relazioni eh, che uccidono la felicità dell'altro, che la intossicano che sono legate su, al possesso della persona eh, c'è sicuramente un fortissimo tema sul patriarcato e sulla figura dell'uomo perché? Perché eh, c'è il tema della maternità all'interno del film che è un tema che pone la donna in una posizione naturalmente, biologicamente, scientificamente di svantaggio fondamentalmente. Per... Di svantaggio chiaramente vi spiego perché, non in generale. Perché è obbligata a fare quello, è costretta lei a farlo. Non è una cosa che dici, va stavolta la fai tu la prossima volta la faccio io. No, è, la sua, è il suo è il ruolo biologico che la in qualche modo già la, la mette... In una condizione di, di sfavore. All'interno del film ci sono delle citazioni su bibliche che fanno riferimento proprio all'uomo che eh, si impadronisce della donna in modo violento eh, tramite lo stupro, tramite l'uso, l'abuso della donna come eh, oggetto, come oggetto del desiderio, come oggetto del, della procreazione. E quindi sicuramente c'è una forte critica, ma la cosa interessante del film secondo me sta proprio nel fatto che la storia è un'altra, la storia è la storia di lei e di un senso di colpa molto forte che lei ha, perché effettivamente succederà una cosa che la metterà in una situazione di difficile da accettare, e... però al contempo riesce a uh, veicolare dei messaggi e porre delle domande sulla situazione attuale. Secondo me è un film bello anche perché non è chiaro nella, nella sua totalità. Non è, sempre, non è così chiaro. Il tema della, della maternità è fortissimo, al punto tale che tantissimi elementi, eh, come il tunnel, eh, come, per esempio, so, ci sono buchi, buchi fuori, fuori orbita eh, eh, delle orbite degli occhi degli animali morti, ci sono... Eh, buche delle lettere che vengono attraversate da dei de da delle braccia ci sono il fatto del discorso della penetrazione e della, eh, del parto perché il parto e la penetrazione sono chiaramente eh, parte dello stesso argomento eh, è continuo e ovviamente è un'immagine eh, visiva allegorica che si ripete sempre nel film quindi fondamentalmente eh, rimarca molto sul ruolo che la donna ha in questo, in questo processo e alla fine, vabbè, non, non posso spiegarlo per via di alcune persone che non l'hanno visto però si ribalteranno i ruoli eh, e sarà l'uomo a, a, a, a fare... a riprodurre quel processo lì ed è molto interessante secondo me eh, il, eh, il film è molto bello esteticamente molto molto bello, è veramente una cosa meravigliosa e eh, mi, mi è piaciuto anche tantissimo, anche se è una struttura semplice, non è una struttura complessa, mi è piaciuta anche la composizione narrativa eh, a puzzle eh, cioè, diciamo che la prima parte è una è una, è, è, è una specie di ricomposizione di che cosa è accaduto no? per cui noi vediamo una scena ma non, cap non la capiamo, poi vediamo un'altra scena, la rimettiamo insieme alla scena precedente iniziamo a rimettere insieme i pezzi ma eh, nel, nel percorso di ricomposizione di cosa è accaduto, come giusto che sia per il divertimento anche dello spettatore che segue la storia, pensiamo tutt'altra cosa. Quindi pensiamo che il marito è morto in un certo modo, poi pensiamo che è morto in un altro modo ancora. Poi pensiamo che in fondo, non sia, se non sia una cattiva persona, poi pensiamo un'altra cosa. Eh, quindi è veramente montato e creato. Diciamo montato proprio a livello di sceneggiatura molto bene e divertente. E non è chiaro al, al pubblico, quindi dico anche alla critica, perché la critica è la prima che si ancora ad un certo tipo di uh, stilemi e, e modi di raccontare. E, e forse è un po' strano perché la critica dovrebbe avere una storia no? una, forse la critica ha perso la sua storia no? forse la critica ha avuto un riciclo di persone che non hanno le, infilato le loro radici così a fondo da conoscere il cinema eh, allegorico, il cinema sperimentale, il cinema eh, libero artistico no? che permette di raccontare qualcosa e che non è in funzione del razionale del, della condiscendenza verso il pubblico. No? Mi sembra che se la critica non, non, non riconosce eh, un minimo di dignità, io non dico che debba piacere al 100%, che debba essere considerato un capolavoro. Io stesso non considero questo film un capolavoro. Però questo è un film che... Eh, per onestà intellettuale deve rientrare tra i film discreti quindi se lo consideri un film eh, non consideri bene questo film non puoi comunque denigrarlo nel modo in cui viene fatto in alcune situazioni eh, che poi eh, uno lo, lo consideri un capolavoro per me è scorretto comunque perché non siamo di fronte a tale cosa ma perché non siamo di fronte a tale cosa perché noi viviamo nell'epoca del già visto e già fatto quindi è difficile attribuire l'etichetta di capolavoro a un film che fondamentalmente si rifà a tutto quello che è già stato fatto eh, nel momento in cui uno cerca di razionalizzare questo film perché si sente in diritto, in quanto lui ha visto Ex Machina e poi ha visto quell'altro film che erano scientifici, molto credibili allora eh, ragazzi, scusatemi ma gli appellativi qua sono un pochino forti perché mi vengono proprio così sei un po' coglione secondo me perché eh, questo film fa questo e non è la prima volta nel cinema anzi Direi che è dagli albori che si può fare, si può raccontare una storia eh, surreale, eh, non perfettamente logica, eccetera. A parte che mh, bisognerebbe anche sentire chi l'ha fatto per poi criticare in questo modo, però eh, apprezzo molto in realtà eh, i registi che non dicono un cazzo, perché il bello di un film così è che le persone possano farci un po' di di pensieri sopra e portarsi a casa anche qualcosa che non era stato previsto dal film io per esempio nella mia uh, interpretazione quando la, la protagonista attraversa il tunnel e fa uh, questi suoni ci ho visto una sorta di di richiamo a qualcosa come se avesse svegliato qualcosa qualcosa che sono appunto questi demoni questi demoni che sono il senso di colpa eh, gli aspetti tossici della sua relazione eh, e quando c'è quella scena lì ho avuto la sensazione che lei fosse su su un punto di passaggio no? come tra l'aldilà e l'aldiquà un po' come, la, come diciamo come l'attraversamento della vagina, no? Quando nasciamo, eh, è come se noi non ci fossimo in qualche maniera e poi ci siamo. Cioè, quello è, è il, quel, quel varco lì, quel, quel buco lì, perché è un buco alla fine, il film parla di buchi, è pieno di buchi il film, eh? è pieno di buchi. Cioè, persino questa immagine del, del, di questa divinità pagana che viene stranamente viene inserita in una specie di altarino dentro anche una chiesa, questa divinità pagana che tutti conoscerete che ha questa bocca che è un buco con le foglie tutte intorno alla e la faccia, è anch'essa un buco siamo è un buco ovunque è un film fatto di buchi di attraversamenti di buchi e questo, questo tunnel l'uomo ve verde, esatto questo tunnel mi ha ricordato proprio il, il tunnel di uscita verso la vita e lei entrando in questo tunnel facendo questi versi no? divertita dall'eco mi ha dato la sensazione quasi di accendere ciò che stava per accadere, no? lo ha, lo ha acceso, in realtà non è così perché c'è già comunque il, il personaggio di... Però ci sono delle cose che possono anche eh, essere interpretate in, in diversi modi, come il finale, che non vi sto a dire, ma che mostra eh, delle tracce di sangue e non al che cosa eh, che, nel finale, che non vi, non, come ve lo dico non è spoiler, non vi preoccupate. Vedremo delle tracce di sangue, ma non cosa ha generato quelle tracce di sangue. In pieno giorno vedremo questa cosa. E quindi, quindi che cosa significa questo? E chi cazzo se ne frega in un certo senso? Cioè nel senso, perché devo capire sempre tutto come cazzo voglio io secondo quelli che sono i canoni del cinema... Eh, che sono abituato a vedere, che cazzo ne so, gli Avengers. Eh, perché quella cosa non può essere criptica proprio per instillare in me mille domande che possano farmi riflettere? Eh, quindi, secondo me, eh, fondamentalmente questo film eh, piace a quelli a cui è piaciuto Titan e non piace a quelli che non è piaciuto Titan. Ci sono degli aspetti... Eh, che io ho apprezzato molto, no? che sono di body horror, che eh, molto ingenuamente, secondo me, eh, vengono attribuiti a una sorta di citazionismo di Brian Yuzna. Eh, vi spiego perché, molto ingenuamente. Perché, semplicemente per questo, perché il fatto che Yuzna abbia creato in society, per esempio, delle scene body horror di un certo tipo eh, non lo rende comunque il creatore di quella immagine. Cioè, quella immagine della fusione dei corpi non è inventata da lui, no? Quindi eh, è semplicemente ciò che noi ci ricordiamo. Cioè, quelle, noi ci ricordiamo lui perché lui è stato famoso per quella scena lì. E quindi c'è una somiglianza. Io quello che voglio spiegare con questo discorso è che. A volte noi eh, trasformiamo una somiglianza in una citazione o in un plagio, mentre in realtà è solo una somiglianza. Nella storia è spiegato perché, cioè, si vede, si capisce perché a un certo punto il parto avviene in un modo così particolare, perché muta in continuazione. Quindi, da una parte si potrebbe anche dire, sì, ricorda... Eh, però non lo chiamerei sicuramente plagio o scopiazzatura, ecco, più che altro lo chiamerei somiglianza, ma eh, direi che il cinema è fatto di somiglianze, senza somiglianze non avremmo miliardi di film. E non sono un grande esperto o, o una persona molto attenta, adesso vi leggo tutti, è eh, promesso, così vi dico anche, eh, diciamo, per fare una recensione proprio terra terra, per me il film è girato benissimo, una fotografia... Bellissima, non, cioè, ci sono cose molto più interessanti in giro, sicuramente. Ma è una bella fotografia, bellissima anche quella, direi. E, e soprattutto interpretazione e mostre di tutti e due i protagonisti. È una, un film potente, raccontato bene. Una bella storia horror, un percorso di evoluzione emotiva raccontato come se fosse un horror, eh, Home Invasion quasi. Un Home Invasion sembra eh, il, il film. Ed è una cosa masturbatoria per chi ama porsi delle domande su, eh, su se stessi, sul rapporto con gli uomini, con le donne, con, eh, con tutte queste cose qua. Quindi è veramente un film che stimolante dal punto di vista delle, delle domande. E l'ho trovato non così tanto accusatorio eh, nei confronti... Eh, cioè, non così tanto come viene detto in giro, non che non ci sia un'accusa nei confronti degli uomini intesi come uh, la figura dell'uomo eh, patriarcale, maschilista, e tutto quello che cazzo vuoi, che c'è sicuramente, però attenzione, attenzione. Quando si accusa un uomo di essere così e voi vi sentite chiamati in causa, avete un grosso problema. Perché se in un film si sceglie di fare l'assassino o lo stupratore uomo, mh, io non mi sento chiamato in causa, eppure è stato scelto di farlo uomo. Eh, in questo caso è una critica rivolta a una società, a un sistema e a un certo tipo di uomini. Eh, anche inconsapevoli di certi comportamenti quindi eh, è, una, è una critica nel quale io non mi sento colpito non mi sento accusato eh, e quindi eh, certe, certe recensioni, certi atteggiamenti eh, sulla difensiva che ho trovato in giro li ho trovati veramente ridicoli la cosa ridicola è che chi le scrive non si rende conto che fondamentalmente si autodichiara Uh, estremamente uh, nemico delle donne, estremamente, perché uh, si accende, si arrabbia, si, si infuria contro un discorso che non vuol capire, che non vuole ammettere. Uh, io non ne faccio uno, una mia campagna personale, ma comunque sono d'accordo sul fatto che ci siano dei comportamenti maschilisti misogini è che nella nostra società che vanno assolutamente discussi e ehm, insomma di cui bisogna liberarsi, questo non significa che non ci siano tante altre cose che riguardano eh, la prevaricazione delle persone, sia maschi che femmine l'una sugli altre. Ecco, la cosa che mi ha infastidito di più è la CGI eh, del volto dell'attore sul bambino, perché su un ragazzino che a un certo punto appare c'è la, la faccia dell'attore, perché chiaramente tutti i maschi hanno la stessa faccia ecco, essendo che il bambino è più piccolo, la faccia di questo attore è stata posizionata male sopra questo personaggio soprattutto nella scena iniziale quella dove lui prima ha una maschera di donna tra l'altro tutti questi simbolismi ma è pieno di simbolismi bellissimi poi c'è chi non piacciono i film sui simbolismi. Perché? perché? non gli piacciono. Perché non li capisce e si annoia. Eh, molto semplice, un simbolismo molto semplice. La ragazza arriva nella, nella casa di campagna, prende una mela dall'albero e lui la redarguisce. Poi dopo le dice... Questa è aggressività passiva, no? Dopo la, la, la redarguisce e dice Ai ai hai rubato una mela. Non si fa. Chi è che... Chi è che vi ha detto per la prima volta che non si rubano le mele? Il buon signore. Il buon signore. Quindi ci sono un sacco di... Dopo le mele cadranno tutte. Ci sono, tutto, eh, ci sono un sacco di bellissime immagini allegoriche e simbolismi dappertutto. A me piacciono i fichi così. Per me è girato benissimo. È una bella storia horror. Non troppo profonda, ma eh, con tante domande profonde che sinceramente non, non riesco veramente a, a prendere questo film e metterlo su un tavolo operatorio, sezionarlo e dare un nome a ogni pezzettino eh, e non me ne frega neanche un cazzo fondamentalmente anzi probabilmente è un, un ottimo film da riguardare per eh, notare cose in un certo modo documentarsi, per esempio ci sono delle delle citazioni ci sono due o tre citazioni letterarie interessanti che io sono andato a guardare velocemente ma che non mi ricordo a memoria quindi non ve le dico che eh, sono interessanti come ci sono anche in altri film eh, interessanti come per esempio The Lighthouse ci sono delle citazioni letterarie molto fighe grazie mille per i, grazie mille Chris Cronenberg grazie mille per i 50 bit Comunque appunto non mi è piaciuto questo deep deepfake, no? questa faccia applicata sul ragazzino che però poi sul finale funziona un po' meglio, eh, però comunque mh, non mi è piaciuta molto lì, una, una cosa, un aspetto tecnico, però non mi interessa nel senso, mh, eh, ci sono tante cose da analizzare nel film, perché ci sono delle urla degli Echi ma secondo me è un film che si, si, probabilmente rivedendolo avrei altre cose da dire troppa roba tutta insieme in una storia che però in realtà è molto semplice basta questo, questo è quanto adesso leggo i vostri commenti eventualmente se c'è qualcosa che riguarda il film lo commento e poi passiamo anche ad altro cioè lei vede gli uomini tutti uguali ma non li vede uguali quindi non si accorge che sono tutti uguali, quindi quella è la dichiarazione del fatto che il film già ha preso una strada totalmente eh, onirica di fantasia, di, di, di... pur rimanendo coi piedi per terra eh, registicamente perché sembra reale, sembra che lei sia lì ed è anche molto carino il gioco horror che lui fa, cioè lui fa dei giochi di luci eh, luci accese luci spente, molto divertenti, molto belli secondo me all'interno di questo film, molto divertenti, qualcosa che non è appunto, come, come ho già detto, Garland non si inventa nulla secondo me, già visto, ma quando tu prendi il già visto e lo riutilizzi bene vuol dire che sei un bravo regista, basta, poi il tempo dirà se sei un po' più di, di quello che sei,